La sfida al cambiamento climatico e al riscaldamento globale non si gioca soltanto dal punto di vista delle energie, del nostro modo di produrre energia, ma anche e soprattutto eh, di come produciamo il cibo, di come consumiamo il suolo, di come coltiviamo e inquiniamo. Vogliamo fare un punto questa sera su questo argomento con Fabio Ciconte, che è per noi nella sede RAI di Viale Mazzini. Benvenuto a Geo, Fabio. Grazie, buonasera. Allora Fabio è direttore dell'associazione ambientalista Terra, sono anni che è impegnato eh, attivamente in eh, lotte a favore dell'ambiente e della sostenibilità e ha appena pubblicato un libro che, eh, di cui mostro la copertina che si chiama Fragole d'inverno. Il titolo è molto... Eh... Eh, emblematico ehm, perché è un libro nel quale tu racconti come ciascuno di noi no? con le proprie scelte anche in campo alimentare può dare una grande mano all'ambiente Fabio allora cominciamo noi siamo negli ultimi 50 anni la popolazione mondiale è aumentata in modo esponenziale no? siamo quasi 8 miliardi sul pianeta ecco, e quindi abbiamo praticamente triplicato la produzione di cibo con quali conseguenze? Beh sì, diciamo la tendenza è quella di che arriveremo a 10 miliardi nei prossimi 30 anni, peraltro, nella contraddizione che ci vede con 2 miliardi di persone in sovrappeso e un miliardo di persone affamate. Questo, evidentemente, è una grande contraddizione a cui dovremmo dare una risposta. Questo lo stiamo facendo aumentando le rese. Dei prodotti, cioè laddove cresceva prima un broccolo, oggi ne crescono tre, dove crescevano prima eh, qualche centinaio di chili di pomodori, oggi ne cresce una tonnellata. Ma questo è possibile perché abbiamo in qualche modo inondato i campi di chimica, di pesticidi, di anticrittogamici e via dicendo, e in qualche modo abbiamo eh, come dire, ridotto la biodiversità. Oggi noi mangiamo pochissime varietà rispetto a quelle che la natura potrebbe darci e questo ha, impo sta impoverendo in maniera sostanziale un nostro alleato fondamentale che è il suolo. Noi il suolo lo consideriamo spesso come, appunto, come il cemento, come l'asfalto dove camminiamo, come qualcosa di inerte, invece il suolo è qualcosa di vivo che andrebbe tutelato per una ragione semplice, guardate, mentre gli esseri umani immettono, CO2 in atmosfera, eh, il suolo insieme agli oceani la assorbono, la trattengono, fanno in modo che compensino le nostre emissioni. E questo però lo puoi fare se hai un tipo di agricoltura eh, di un certo modo, la puoi fare se smetti di costruire eh, indiscriminatamente in tutto il, il pianeta, altrimenti succede l'effetto contrario, cioè succede che il suolo invece di assorbire il CO2 trasformandolo in carbonio organico. La immette in atmosfera, quindi immettiamo le diete carboniche sia noi esseri umani che il suolo e questo è drammatico. Ecco, l'agricoltura e gli altri usi della terra sono responsabili, leggo, del 23% delle emissioni totali, no? una, una, una cifra che arriva al 37% se si considera tutta la filiera dell'agricoltura, vero? Con anche il trasporto, la distribuzione così? Beh, se noi oggi arriviamo al 37% del totale di emissioni di CO2 se guardiamo allo spreco alimentare, alla desertificazione, al, al modo in cui produciamo il cibo per cui il cibo oggi diventa l'elemento centrale su cui fare eh, leva su, eh, su cui fare, fare leva. anche resistenza, perché tu nel tuo viaggio, hai fatto un lungo viaggio lungo l'Italia che racconti in questo libro, hai trovato anche delle realtà Virtuose? No? un rapporto con la terra diverso, che si potrebbe premiare con le nostre scelte? Beh sì, stando per esempio sempre nei, nei suoli, se noi pensiamo a quello che sta succedendo in Sardegna, dove ci sono eh, i pastori sardi che producono il nostro pecorino romano, beh molti di loro stanno iniziando ad adottare tecniche di pascoli rigenerativi, Attraverso i quali diciamo, il carpestio delle, degli animali, il, le loro deiezioni, il modo in cui vengono trattati, fa in modo che il suolo invece di essere eh, impoverito venga invece, eh, venga invece aumentata la fertilità e questo fa esattamente aumentare... Quel carbonio organico nei suoli di cui abbiamo bisogno, ma ce l'abbiamo in Sardegna come in tante parti d'Italia quando l'allevamento è fatto in maniera eh, appunto rigenerativa e non come quello che certo. vediamo nell'industria della carne tradizionale, che è un disastro ecologico perché da sola è responsabile di oltre il 17% dei gas clima alteranti. Ecco, Fabio, è possibile pensare a un'agricoltura? Eh, rispettosa della terra su scala mondiale, industriale perché il vero problema non sono le realtà piccole di nicchia, che ce ne sono tante anche grandi ci sono eh, di realtà di un certo tipo ma il vero grande problema dar da mangiare a quasi 8 miliardi di persone anche in paesi che non hanno una eh, sensibilità ambientale una, una consapevolezza come ce l'abbiamo noi in europa noi in europa siamo abbastanza avanti oserei dire rispetto per esempio gran parte dell'asia o addirittura degli stessi stati uniti sì ma dobbiamo, dobbiamo farlo perché se è vero che il cibo e tutto diciamo gli usi della terra sono responsabili di più di un terzo delle emissioni non abbiamo altra alternativa se non cambiare il modello di agricoltura Dopodiché è anche vero che noi europei consumiamo molto di più di tante altre parti del, del mondo. Se tutti a livello planetario consumassimo quanto noi europei, noi avremmo bisogno ogni anno di tre pianeti. Cioè noi forziamo ogni anno certo. il pianeta a darci da... A produrre molto di più di quanto poi riesca a generare. Fabio, non solo noi eh, europei consumiamo, noi europei, statunitensi, ma sprechiamo anche molto cibo, no? Basterebbe forse anche non produrre il cibo che si viene sprecato. Beh, quello è un dato che a me preoccupa molto perché quando noi apriamo il nostro frigorifero eh, uno degli elementi che troviamo sempre più spesso sono i cibi che poi buttiamo, cioè il cibo che sempre più velocemente ri diventa rifiuto. Pensiamo alla carota raggrinzita, allo yogurt scaduto, alla mela ammaccata che, che buttiamo. Perché noi oggi siamo abituati ad avere cibo in grandi quantità e a prezzo molto basso per cui in qualche modo ha perso anche il suo, il suo certo. valore eppure se noi pensiamo alle mele, oggi c'è diciamo, un'architettura un tecnologica anche rispetto alle alla conservazione delle mele io sono stato in Trentino a guardare queste grotte ipoget, questi tunnel di 10 km dove conservano le mele che poi noi mangiamo per tutto l'anno. Ecco, tutta in questa, questa infrastruttura tecnologica è importante, se però poi noi sprechiamo tutto quel cibo, però dobbiamo interrogarci davvero su certo. qual è la nostra responsabilità e la responsabilità delle istituzioni che devono dare delle risposte certo. a Grazie. questo. Grazie a Fabio, grazie a Fabio Ciconte, a direttore dell'associazione Terra. Ricordo questo libro, Fragole d'inverno, perché se per scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta e il clima, il suo nuovo libro. Grazie Fabio, alla prossima.